È bellissimo, mi affascina, è come è entrare... Che è successo? È successo che all'edizione autunnale del Milano Ai Fideliti 2022, quest'anno c'era anche Rossana Casale, che ha appena presentato il suo nuovo album Johnny, quasi un live in studio, molto ben registrato, e in cui interpreta in maniera nuova, intelligente, ma anche rispettosa, i brani del repertorio più interessante di Johnny Mitchell, che l'ha ispirata sin da quando era molto piccola. Al Melia, prima di concederci una breve chiacchierata sull'alta fedeltà e sulla sua ultima produzione, Rossana Casale è stata ospitata nella sala del Tempio del Suono, quella con i grandi sistemi Aspen di DPS Audio, mossi da una catena AccuFace con il lettore SACD DP570, il Pre-C2009 e il finale P7005, un sistema attualmente in funzione nel punto vendita di Rissone e che vi invitiamo ad ascoltare. Io sono un'analogica, proprio sono nata analogica e cerco il suono analogico e il vinile è ancora per me l'oggetto più bello che ci sia, però ho tanti cd ovviamente a casa perché poi cammino, cammino con i tempi, non è che vado con la cariola, eh, non ho veramente il, il tempo di fare di, diventare tutto ciò che è l'evoluzione tecnologica del suono eh, una vera passione okay. eh, perché sono più impegnata a lavorare su me stessa come artista Oltre che come docente, perché sono certo, anche docente certo. eh, di conservatorio, quindi ehm, ahimè no, però mh, è, è molto bello vedere le persone che sono totalmente appassionate, che hanno molta cultura, che... Eh, si aggiornano in continuazione poi mi nominano 3.000 nomi di microfoni nuovi che io dico ma io col Beta 58 sto benissimo grazie <ride> va bene ok proviamo questo quell'altro. quell'altro. e guarda questo microfono che costa 16.000 euro Io ok ma io sempre il Beta 58 amo perché riesce a, a portare la mia voce come piace cioè a me certo. eh, ma mi fido mm. mi fido ho avuto persone molto in gamba anche su questo lavoro che eh, questo ultimo mio lavoro questo tributo a Johnny Mitchell eh, il lavoro che è stato fatto sia dalla fonica eh, diciamo di registrazione per la registrazione che per il mastering e l'editing eh, da Federico Pelle eh, è un lavoro estremamente raffinato il risultato è quello che volevo io, nel senso che ho la voce avanti, però non è sola, è circondata è vero, da, a, a intorno è ben, allo È ben spazio. amalgamata, esatto. esatto. E, e questo per me è molto importante perché io volevo che i testi si capissero tutti. Ho avuto anche un, un um, language coach, eh, pur essendo io americana. Vero, sì, perché no, la verità è che facevo degli errori, perché a furia di vivere in Italia... Qualche, qualche termine, magari l'ho pronunciato, pronunciavo male o ah. l'avevo catturato, non esattamente, e qualche correzione mi è stata fatta, è stato molto importante, ci crollando peraltro che... È un, Ex, uh, ex ma ancora canta, ha una voce bellissima eh, Passengers ti ricordi Passengers? Uh, in the village, the peaceful village i Passengers eh, le due ragazze non cantavano e eravamo noi coriste che cantavamo per loro mentre invece i ragazzi cantavano e c'era Chuck Rolando che poi ha lavorato tanto tempo in Sony e adesso fa il language coach e io gli ho chiesto di darmi una mano su questo lavoro qua quindi eh, l'importanza per me era che ci fosse questa definizione della parola e che eh, il suono però fosse intorno a me ma unito anche cioè, proprio la sensazione di quello che è stato poi la registrazione dell'album che è stata live completamente live esiste anche un video di queste fasi di registrazione uscirà mai qualcosa in video assolutamente no perché anche in quello io mi perdo perché... nel, nella parte artistica no perché è bellissimo avere si vedono per esempio eh, nel nostro hai settore ragione, di consumatori però hai capito là un artista non può fare tutto l'artista so, deve fare l'artista e io troppo. già troppo faccio già ho imparato a fare i reel su Instagram da due giorni, ok? Cioè io non so, non so come dirti, c'è mio figlio che ride di me, perché io proprio... Ma no! Io datemi un pianoforte, lasciatemi cioè. stare... <ride> perché deve sapere che in questo settore di folli, non so se sei riuscito a fare un giro tra sì, i vari sì, impianti, ho fatto, ho fatto <ride> ci sì, sono sì. cose anche... Sì, sì, no, anche agenti piccoline come dice, buh, vabbè. Sì. <ride> esatto. E sono Quelle robe che quando magari no, trova un genitore, una madre che sta facendo le pulizie, trova esatto. una vita e dice, buh, questa, vabbè. No, invece <ride> magari è un pezzo importantissimo. Esatto. <ride> in questo settore maniacale, dove ci sono vari impianti e dove c'è un'eterogeneità anche di... Ehm, di timbrica e di scena molto, molto diversa tra un impianto e l'altro, spesso vengono usati dei brani per mettere alla prova questi sistemi. Eh certo. E quindi è importante. E, e ci sono delle sue produzioni. Beh, una volta ti ricordi si metteva sempre Gaucho o sì, eh, certo. no? gli, Silidan? Si mettevano esatto. a tutto volume per, esatto. per, fare, per okay. testare l'impianto. Però ci sono delle sue produzioni un po' più antiche, anche prima del 2000. Tipo il primo album che ha fatto Jazzy Me, mi sembra, in me, okay. sì. che, tra le altre cose, è, ha una qualità molto elevata di registrazione. <ride> Se sapessi dove l'abbiamo registrata, lo so. Però. però... <ride> cioè, ma lo sai che si davamo i pugni, eh, cioè. Questo studio si chiamava Barigozzi, è sì. un studio che è stato storico per il jazz e sì. si andava tutti là perché era l'unico studio che ti dava il suono analogico del jazz americano okay. e era, uno, era talmente vecchio questo studio che... Il fonico dava i pugni a, ai canali per farli ripartire. Poi l'abbiamo mixato in uno studio molto bello, devo dirti, però anche lì è stata un'esperienza difficile perché per migliorare il suono l'album non suonava più. Mm. E quindi abbiamo buttato tutto via e abbiamo semplicemente alzato le tracce così ed era perfetto. E, e, forse quello è quello il segreto di questo. Forse il segreto è, è quello cioè, di non plugin, non artefatti, ma l'essenzialità cosa pensi del, del mio album?